Tra tutte le psicoterapie disponibili, la psicoterapia cognitivo-comportamentale tende a essere quella più efficace per affrontare le difficoltà psicologiche. E questo non è dovuto al fatto che sia migliore delle altre, ma al fatto che si sia sviluppata in un modo diverso, tramite un processo di modularizzazione che l'ha resa un approccio non granitico, non un qualcosa in cui, fatto in un certo modo che deve essere fatto per forza in quell'unico modo, ma più che altro invece un contenitore. Cioè la psicoterapia cognitivo-comportamentale è un termine con cui si inglobano tutta una serie di approcci che hanno come fondamento un unico assieme comune e cioè che ogni evento psicologico ha sempre alla base è sempre causato da un pensiero da un modo di pensare e dietro questo approccio quindi i vari psicoterapeuti cognitivo comportamentali della storia nell'ultimo secolo e qualcosa hanno sviluppato tutta una serie di teorie diverse la terapia comportamentista, la terapia cognitivo-comportamentale o anche detta schema theory, eh, hanno sviluppato la terapia razionale emotiva e comportamentale, la terapia metacognitiva, la terapia dialettica, eh, tutta una serie della terapia mindfulness, eh, Tutta una serie di approcci che hanno come unico comune denominatore, visto che poi si sviluppa in modo piuttosto diverso all'interno del setting di psicoterapia, ma come unico denominatore il fatto che dietro un'emozione, dietro una sofferenza, dietro una difficoltà relazionale, dietro una difficoltà personale, c'è sempre un modo di pensare. E questo quindi si sviluppa in tutta una serie di modi diversi a seconda del tipo di modo in cui ci vogliamo andare a lavorare e il punto di forza della psicoterapia cognitivo-comportamentale è proprio questo, del potersi avvicinare, adattare alla persona con cui lavora utilizzando più un, un pezzo di un, di, un, di un tipo di terapia piuttosto che l'altro a seconda di quelle che sono le esigenze, provandoli eventualmente in sequenza o in un ordine vantaggioso prima gli uni e poi gli altri per arrivare all'obiettivo che è quello poi della persona che si rivolge in psicoterapia. Lo psicoterapeuta cognitivo comportamentale poi non è il detentore di una verità superiore che ci viene a insegnare come vivere con le sue semplici dieci regole per vivere bene. Non funziona così. Lo psicoterapeuta cognitivo comportamentale è un esperto dei processi psicologici, mentali ed emotivi con cui collaborare, mettendosi sullo stesso piano, per cercare di comprendere meglio quelle che sono le proprie difficoltà psicologiche, le proprie difficoltà emotive e relazionali e cercare di capire quali sono i costi e benefici del modo in cui ci approcciamo nel rapporto con noi stessi, con gli altri, con il mondo, per arrivare quindi a essere un po' più strategici, perché no, nel riuscire a vivere una vita più salutare. Perché la questione è che a volte capita di pensare che le proprie difficoltà, le proprie sofferenze psicologiche siano qualcosa di dato da qualcosa di esterno, dato ineliminabile dell'esistenza e immodificabile. E quando succede questo spesso ci stiamo molto confondendo, avendo la sensazione che siano gli eventi a farci soffrire Mentre invece, come dicevo prima, il principio base della terapia cognitivo-comportamentale è che tutti gli eventi psicologici sono sempre preceduti da un evento mentale. Qualunque aspetto emotivo che può essere doloroso per intensità, per frequenza, per costanza, per vari motivi, è sempre doloroso solo perché è sostenuto da un modo di pensare che impedisce a quell'emozione di sfiammarsi. Ed è appunto in quello che si articola la collaborazione con uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, sull'andare a lavorare sul proprio rapporto con i propri pensieri, con la propria mente, per riuscire a costruire un modo più sano di vivere con se stessi, con gli altri con il mondo. Poi è chiaro che a volte le cose sono più difficili, le situazioni si presentano in un modo più complicato eh, e altre volte invece in un modo, in modo più facile e che sia è naturale avere la sensazione che quindi quella difficoltà o quella semplicità sia quella a produrci la difficoltà o il benessere emotivo e psicologico che andiamo cercando. Ma non è così. La questione è che le situazioni facili tendono a richiedere una capacità di adattamento e una competenza emotiva minore mentre quelli difficili spesso e volentieri ci richiedono una capacità di adattamento e una competenza emotiva maggiore e quindi in questo senso la situazione difficile non è la causa della sofferenza emotiva della sofferenza psicologica ma è piuttosto quello scenario che a volte ci richiede delle competenze e delle risorse che a volte non abbiamo e quindi Soffrire emotivamente in alcuni casi può essere quasi inevitabile, però il quanto soffriamo, con quale frequenza, con quale costanza, quello invece non è dato dall'evento, ma è dato dal modo in cui noi reagiamo all'evento, quello è fondamentale. Ed è su questo appunto che poi si lavora in un contesto di psicoterapia cognitivo-comportamentale nel riuscire a esplorare con più chiarezza i propri pensieri per rimettersi al centro della propria vita e riuscire a diventare davvero i massimi esperti di se stessi. Il che non significa diventare qualcosa di alieno ma piuttosto anzi diventare la persona che convive con se stesso da quando è nato e che si conosce perlomeno meglio di quanto non facciano gli altri. Riesce a capirsi, a prevedersi e a gestirsi meglio di quanto non farebbero gli altri. Riesce ad avere un certo grado di autonomia nel proprio rapportarsi con se stesso, con gli altri con il mondo, che sono elementi importanti da costruire appunto in un percorso di vita salutare e che poi alcuni fortunatamente o sfortunatamente per loro non hanno bisogno di costruire mentre invece ci sono alcune situazioni di vita più difficili che a volte ci richiedono di avere più competenze per non soccombere a una realtà troppo dolorosa e troppo faticosa che poi la vita nel suo quotidiano, nella sua routine, nelle cose che accadono eh, tende tramite un senso di continuità che a volte noi siamo i primi a dare visto che siamo spettatori di tutto quello che ci succede ma tende a costruire un punto di vista che tende quindi a irrigidirsi, a volte convincendosi di avere alcune verità e alcune certezze indissolubili. E quali sono delle rigidità? Le rigidità, gli aspetti inflessibili del pensiero, sono elementi centrali nel produrre un'attivazione emotiva spesso dolorosa e poco salutare. In questo senso a volte eh, sapere di non sapere in un modo un po' socratico è un buon modo per riuscire a coltivare un buon rapporto con se stessi e questa cosa però è possibile soltanto andando a lavorarci sui propri pensieri e la psicoterapia cognitivo comportamentale è proprio questo quindi una collaborazione tra due persone in cui si va a lavorare su quei pensieri, nel cercare di districare il bandolo della matassa, mettere ordine in un aspetto che altrimenti diventa confusionario. E la psicoterapia cognitivo-comportamentale di solito non si limita al colloquio in studio, ma tende a essere composta da due aspetti fondamentali ugualmente importanti. Da un lato c'è il colloquio che si condivide con il professionista, che solitamente sono quei tre quarti d'ora, quell'ora che viene condivisa e poi c'è il lavoro individuale che la persona che si rivolge alla psicoterapia cognitivo-comportamentale fa da solo nel lavorare su se stesso durante la settimana per cercare di fare dei passi nella direzione desiderata cioè quello che succede è che nei colloqui di psicoterapia cognitivo comportamentale solitamente ci si saluta sempre con una prescrizione, un suggerimento, un'indicazione su che cosa fare durante il resto del, dei giorni che intercorrono per il, fino al colloquio successivo, che poi a volte è di una settimana, di due settimane, di un mese a seconda di quella che è l'esigenza, di un lavoro individuale che è volto al cercare di porre attenzione ad alcuni aspetti, fare esperienze in, una, in certe direzioni, cercare di mettere dei passi nella direzione desiderata, considerando che poi il risultato in un percorso di psicoterapia non si raggiunge da un giorno con l'altro, però è anche vero che non è un qualcosa che improvvisamente nasce dal nulla, è una costruzione che si va a fare nel quotidiano iniziando a accumulare degli aspetti funzionali, facendo esperienza volta per volta e cercando di apprendere sempre qualcosa. L'importante all'interno di un percorso di psicoterapia cognitivo-comportamentale è sentirsi sempre in movimento verso l'obiettivo desiderato, a volte andando più piano, altre volte andando più veloce, ma senza rimanere impantanati per un tempo indeterminato cercando di lavorare attivamente e aver chiare, avendo chiaro su che cosa si sta lavorando e cercando di fare dei passi chiari e consapevoli nella direzione desiderata e quindi appunto per questo formulare degli obiettivi è importante e anche nel caso in cui quindi non si abbiano degli obiettivi chiari ma si abbia una sensazione un po' generale, un po' confusionaria di difficoltà, di sofferenza emotiva anche quello può essere un ottimo motivo per chiedere aiuto, visto che poi chiedere aiuto è sempre il primo passo per migliorare.